Presidente? Grazie. Prego. No, in, sì, ovviamente intervengo in, in difformità rispetto alla dichiarazione di voto della consigliera collega Agnello che si voleva astenere, del consigliere Coglia che voterà contrario e del consigliere Terranova che non parteciperà al voto. Io invece la voterò ovviamente questa mozione, la voterò anche alla luce della nota dell'Oref che lei ha appena letto, non riscontro criticità eh, riguardo il fatto che eh, nella mozione sia citata l'ipotesi di una Costituzione, di una Commissione, ipotesi che eh, qualora venisse portata avanti comunque porterà un atto che bisognerà votare in aula, quindi i consiglieri capitolini, tutti i colleghi eh, potranno in quella sede votare liberamente eh, se costituire o meno un eventuale, eh, anche perché si parla di ipotesi nella mozione, Commissione di indagine riguardo eh, i debiti fuori, fuori bilancio eh, e quindi consegno il mio voto eh, favorevole, la ringrazio Presidente.